Ciao brava gente, oggi non parliamo di questo coltello che è un Vittorinox della serie Cybertool Cybertool Light per la precisione perché è quello con la luce ma parliamo di questo oggettino che ho disegnato e stampato io con la stampante 3D allora il problema dei Vittorinox qual è? che o te li tieni nello zaino o ci compri la custodia oppure se pensi di tenerli nelle tasche dei jeans o dei pantaloni comunque in genere si girano di traverso e nei vari movimenti ti vanno a rovinare i pantaloni quindi io cosa ho pensato? ho pensato questo sistemino qua per tenere il coltello dritto ora, non so se ve la ricordate aggiungiamo un po' di luce perché altrimenti non si vedrà bene il dettaglio praticamente metto il coltello in tasca poi vengo su faccio passare questo sotto la cintura ok? e il coltello forse non si è visto, vabbè il coltello mi rimane comunque appeso alla cinta a un'altezza che lo tiene dritto in tasca e non si muove cioè non, non si gira di traverso come normalmente e allora poi mi scolci la tasca no, lui sta lì in verticale e segue la mia coscia non è neanche troppo laborioso togliere e mettere adesso vi faccio rivedere che lo rimetto perché prima probabilmente non si è visto però come vedete anche solo con una mano e il gioco è fatto in più ha una lunghezza sufficiente che se io devo solo tagliare qualcosa non devo neanche sganciarlo apro la lama, taglio quello che devo tagliare qui, richiudo la lama e lo rimetto in tasca Ok, ora vediamo un po' meglio questo aggeggino che ho disegnato e stampato La pila non serve più perché chi fosse interessato, questa qua ci ho fatto un video Ve me lo metto nella scheda qua Allora, vediamo questo Allora, premessa, io lo uso anche come portachiavi. E' un altro qui, vedete A che cosa serve? Serve a fare questo Questo lo può fare anche se non c'è la custodia, questo, questo, io l'ho usato un sacco l'anno scorso, perché è un po' che l'ho disegnato, quando mi trovavo spesso a mangiare fuori e allora per ammazzare il tempo, mentre mangiavo mi mettevo lì, ce l'avevo nel portachiavi, e mi guardavo qualche video su youtube mentre che mangiavo però trovo che anche in compagnia, tipo se siete in due, tre, massimo quattro poi insomma altrimenti ci fanno la televisione eh, se ti trovi e vuoi mostrare un video che hai trovato ai tuoi compari perché condividete la passione Vittorino, se condividete la passione Dronio, quello che è eh, è comodo perché non devi tenerlo in mano, lo allontani un po' siete a un tavolino di un bar e eh, lo vedono tutti ecco secondo me può tenere anche i tablet perché siccome il cellulare me lo tiene in verticale così e ha ancora un ottimo un ottimo margine secondo me un tablet infilato di, di, di, di piatto lo, lo può tenere vediamolo un po' allora, come design potrebbe somigliare un po' a me, me ricorda un po' una macchinina di quelle degli autoscontro, comunque non è che conta più di tanto il design, conta che qua non rompe tanto le scatole quando lo metti qua per tenere il coltello e poi ha la sua seconda funzione, inoltre avendo un cordino puoi anche pensare di, di usare il coltello così se sei per dire da qualche parte adesso magari con questo in campagna non ci si va, si va con uno Swissman. però ti può evitare che ti cada il coltello se sei in una zona per esempio fangosa che fai qualcosa <coughs> e eh, non è male a me è piaciuto per chi lo volesse eh, dal giorno dopo quando pubblico il video ci metto il link in descrizione per scaricare gli stl lo metto il giorno dopo semplicemente perché il video lo carico come descrizione dell'oggetto che faccia capire a che cosa serve sul sull'host dove dove metto i, i miei design che sarebbe thingiverse, thingiverse. Eh, niente, non so che altro dire. Ciao, brava gente, eh, spero possiate apprezzare, vi piaccia, La, eh, è liberamente usabile, quindi scaricatelo pure, stampatevelo. Ciao!